ZOMBIE APOCALYPSE ragazzi buongiorno a tutti e a tutti allora nuovo videoblog anche questa volta e eh, niente sto scendo un po' ma tanto troppo che devo entrare quindi non la farò eh, esco un po' per un po' di passeggiata insieme a voi è rimasto molto bello Anzi, però che troppo, voglio vedere questo lo stesso Per la fronte, che cosa è perfetto è di bello abbassare eh, le voci grazie per quanto mi avrò incontro non mi dovrei vergognare però eh, un po' dire sì, quindi vabbè niente allora adesso io eh, tra poco attraverso perché oddio se la vespa aiuto aiuto allora ti dicevo tra poco attraverso perché eh, non ho idea ancora dove andare aspetta eh, un secondo 11.20 con allora um, tra, prima di mezzogiorno voglio essere a casa perché altrimenti non riesco a un po' di morire perché ha già cominciato da un bel pezzo e quindi adesso eccomi qua ci attraversando e cioè, niente Dunque, non c'è molta gente, non so se si vede, non c'è molta gente, c'è, e quindi nulla. Allora, non la sono ancora manco io, ma no? sì. non si sta facendo il Non è molto buono, quasi mezzo giorno, però, boh. e niente... Allora io quanto può attraversare no aspettate però se li può camminare perché non mi parlo di più aspettate aspettate ora siccome c'è gente mi toccava solo quella per telefonina però Punto. quando vado più là potrò ecco eccomi allora non posso mettere un altro al centro della telecamera perché voglio fare il non però voglio far vedere se mai la, la visuale del mio paese allora tra poco li attraverso perché sono già due volte li attraverso allora nel frattempo vi ehm, racconto già due cose che se riesco perché non l'ha detto già non so ma che dirvi ah la mia musica del momento già lo sapete è questo ok stavo proprio a vedere allora la mia musica del momento sai da e poi non lo so Giorgio Mm -mm -mm. Non lo so, c'è tantissime canzoni ragazzi. Ogni tanto ascolto anche a Chile le Laura Se sentite rumore vedete qui. c'è Ah, devo vedere, c'è un matrimonio. Già, c'è un matrimonio. <ride> non so quante volte l'ho ripetuto, due volte, vabbè. Niente, ricordo. E nulla. Quindi. Sì sono un precedenza che si una uscire con l'acqua e ben indietro perché forse c'è una continuità vedete che sto girando a metà c'è questo allora tutto quello che avete visto voi è il centro storico e di qua si va a rossa qui c'è una libreria dove comprare libri o Qualcosa per la cosa della scuola? Qui c'è un bar e nulla, da questa parte invece c'è la, la piazza, si chiama Piazza del palmo questa, vedete? Aspettate, qua c'è Piazza del Palma, non ve lo inquadro molto perché si succede Vabbè, io non mi faccio voglio evitare e nulla. Quindi, che dirvi? Io tra poco torno indietro perché non voglio andare al porto perché c'è troppo caldo e poi si stacca. No, non è la scusa ragazzi, è così. Non mi voglio andare al porto. Oddio sta subendo aspetta Detto secondo bella, quella mondo avanti la telecamera. Vabbè. E niente. Allora, ho detto un secondo. Aspetta un attimo eccomi qua dunque tra poco io torno indietro perché perché si sì, ragazzi povera. che tipo di bello nel frattempo um, oggi il mio atleta è sempre qui è quello di ieri di ieri mattina però o stasera o domani cambio outfit perché mi sono già stancata di tenere questo outfit o come devo essere vabbè, questo abbigliamento vedete? Eccolo qua. Vabbè, nulla di che, ragazze. Ora si torna indietro, perché preferisco così. E niente. Quindi, mm -hmm. che dirvi? Allora, sono, sono le 11.26, e va bene dai ciao torniamo indietro e torno a casa c'è allora, un po' di acceleramento non so se si è sentito il rumore però così allora qui posso... allora, c'è di subacqua qua c'è un altro che non so di cosa sia, vedete? No, non ho fatto vedere niente, vabbè, sono di, di fretta oltre a casa e c'è anche fame tra poco. <ride> non so se mi spiego Comunque, a proposito di. ve lo sto dicendo in un video live su YouTube che vi stavo dicendo probabilmente che, che non le ricette che ma le posso fare perché ci vogliono gli ingredienti ci vogliono, ci vogliono come, si, come si può dire le um, ci vogliono le, um, gli strumenti adatti e io non ho come poterli fare quindi non lo so non c'è tutte le cose per farlo dalle lenti e quindi non lo so ragazzi non so che dirvi tutto siamo ad 8 minuti e 23 secondi. E vabbè, tra poco, tanto chiudo e, e niente. E ci si becca più tardi, anzi, più tardi no? Perché più tardi forse farò una live, sì ci si becca più, più tardi e, e niente. Quindi, adesso sono, sono di nuovo in piazza di chiesa non so se si vede, si sono un pezzo di casa eccomi qua e niente quindi ho preferito tornare a attraverso. attraverso se riesco, si un a attraversare perché non voglio i problemi con certe persone allora eccomi qua e niente gente che mi prende per matto perché faccio il video blog. ma sinceramente mi dico la cosa ragazzi mie. mia non me ne può prendere una mazza, se mi prende in giro se la fosse mi do tanto anche loro fanno video anche loro fanno video quindi non ho so. No, commento non lo so, ragazzi. Fino a quel punto arriva la gente. o spot? O non lo so. Ciao, boh, ciao. Boh, vabbè. Comunque, a parte questo, come sto io? Sto bene. Ehm... Grazie a Dio, sono tutto bene col canale YouTube. A ah, Instagram mi avete fatto solo i complimenti. Lo ringrazio di cuore. E, e niente. Adesso qua sono di fronte a un fioraio, non a fioraio non so. Qua c'erano via mia bottega, queste parti, qua c'è un viso, un negozio di giù, gioielli di quello che è. E niente. Adesso io quello sta dico che devo anche attraversare. Allora, arriva sono arrivata qui nella seconda via di via Arsenal non so che via sia questa stessa via non vedo una cippa di più boh, cos'è questa via, boh, non ve la riporto da qua non vedo nulla quindi c'è un si è tutta via Arsenal ragazzi, non volete che mi dica mi spiccolassero tutti e nulla tutta la pianzione e adesso come vedete sta arrivando vicino a un negozio di articoli per la casa sta roba così mi sono qui se li vedete qui vedete qui ci sono casa questa cosa qui pensili e robe varia. Vedete? Ma dicono che è aperto ma non è aperto quindi vado a e nulla e adesso percorro la stessa strada che ho percorso con voi quando sono uscito di casa c'è cioè questa salita qui che non so cosa si possa vedere ma vi dico vi giuro che da quella parte si scende e poi si risale ovviamente e niente, questo che vedete voi. Questo giallognolo qui. Questo giallo, non so come dirvi. Boh, questo giallo che vedete dietro la telecamera. Che io ve l'ho fatto vedere, indicare che vi ho indicato. È una casa che sembra un BB. Vabbè, non voglio dirlo all'inglese perché non si so riuscirei mai. Vabbè, io con l'inglese non la ripaccio. Sì, lo so, sentite il mio fiatone perché ho camminato, non dico veloce, ma quasi. E quindi scusate se mi sono girata, ma ve vedere se c'erano macchine che arrivano, anche se le sento, però è sempre bene che mi giro a guardare se arrivano macchine. Allora, questo vi dicevo, è un B&B questo alle mie spalle. E quindi nulla. È carino, sì, per carità. Un po' caro, ho detto che... C'è bene. Non dico altro perché non voglio storie. Voglio... E nulla, sto tornando a casa adesso. E... Qua attorno a me ci sono un sacco di case, di case tutte belline, carine. E ce n'è una invece in costruzione. E chissà quando la spiegano, boh. Anche qua in Italia i tempi sono quelli che sono per costruire una casa, ma va, non lo sapremo, se non c'è dici tu me la.. <ride> già. E vabbè, allora niente ragazzi adesso mi fermo qua e ci si vede nel un prossimo video nulla che dire se vi va sostenetemi con un like un commentino e perché no appunto ci si vede un prossimo video attivate la campanella per non perdere i prossimi video e aggiornamento sul mio canale youtube ciao un bacione